We'll be Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Come mi sento fortunato oggi, fosse solo oggi già! No. Anche io mi sento super fortunato, quindi voglio iniziare subitissimo. 3, 2, 1. e. ragazzi! Ooh. Devo dire che questa nuova wave, però, sono tutti forti. eh! Io sento che vincerò questa volta. Ok, va bene, io ho trovato Iridium. Io ho trovato Lord Helios. Eh, insomma, un Lord... Mm, Mi sento bene. molto fortunato. Vabbè, vediamo, vediamo. Um, sulla card ho il numero 8. Io ho il numero 9. <ride> Sono in vantaggio. Sotto il piede ho il numero 3. Io il numero 7! 15 giorni. Chi è stato fortunato oggi? Vabbè, ma solo oggi Giada, dai, solo oggi. Inutile che balli. Solo oggi. Che c'è? Adesso però mi piace questo. Facciamo è sfida, sì, lo so, dai. No, no, no, no. C'è una battaglia che ci aspetta. Sei pronto? Ah sì? Guarda un po'. Raizion! Right L'oceano è invincibile! Huh. Braggio abissale! Tempesta del caos! Johnny, hai visto che super mega battaglia? Eh, ce la dire che sono fortissimi, eh! Sì, guarda un po' che ho qui. Sì. Ho Seskel di 8 centimetri. Bellissimo Seskel, forte anche lui. E io ho Lord Trition Giada. Non solo posso muovere testa, gambe e tirarti qualche calcio. Eh, anche io posso tirarti calcio, guarda come si muove. Ma... C'è una novità in questo bellissimo giocattolo, guarda. Che novità? Posso allungare i miei tentacoli ah. e intrappolarti. No, ma così è fortissimo, Johnny. Eh sì. Beh, anche lui è forte, con la sua arma sconfigge tutti i suoi nemici. Dai, allora prova a sconfiggermi. <ride> <ride> <ride> Però, Johnny, non possiamo giocare perché c'è qualcuno che ci sta aspettando. Ah, è vero, è vero, è vero. Andiamo. Ciao, Ciao Pietro! Pietro! Ciao! Come stai? Bene! Ah, oh, ma sei contenta di essere qui al Gormiti Show? Sì! Sei emozionato? Che tutti i tuoi sì. amichetti ti guarderanno? Beh, basta che glielo dico! Eh, beh, certo, bisogna avvisarli, guardate che ci sono anche al Gormiti Vigialo, Show! Eh, mi raccomando, i tuoi amici. adesso che è iniziata la scuola, tra l'altro li incontri durante la lezione, glielo puoi dire sì. eh! Allora, dici un po', qual è il tuo gormita preferito? Lord Carrion. È fino a qua. Siamo sulla sostenuta della donna, ragazzi. Pensa a molti Lord Carrion. Eh, eh, Lord Carrion, ragazzi. È vero che è forte, Lord Carrion. È Lord Titano. Ah, è eh, allora. capito? Allora, va bene. Perché tu sai, da buon fan dei gormiti show che già Giada piace Lord Titano. Bravo, Pietro. Eh, beh, è fortissimo Lord Titano. Ma invece lì dietro... Che cosa c'è? Vedo un sacco di gormiti, un sacco di, un sacco di cose Sembra una Ce fai cartoleria da, da quello è che vero, È ordinatissimo anche Ce le fai vedere? Prendi quello che ti piace di più e portalo okay. vicino alla telecamera Grande, c'è anche la maglietta dei gormiti, Giada, non sottovalutarlo È un super fan lui, eh. è un super fan Vediamo Chi è che ha preso? Il titano Il titano elementi, Come lui, mastodonte Fortissimo Praticamente Ma l'ho trovato quasi subito dai! Ma sei stato fortunatissimo, hai trovato uno davvero forte, se, sì, se combatti lo, con gli amici vinci Tu lo sai che il titano degli, degli, degli elementi <ride> è il più forte di tutti, vero? Sì È il saggio di tutta Gorme go Ma vuoi chiederci qualcosa prima di salutarci, una curiosità? Ah, quello che vuoi Siamo qua per te No, io vi invito al mio compleanno Dai! Ma ah, quando fai gli anni? il 22 settembre ah manca Beh, poco, ci siamo. manca pochissimo invitaci, invitaci, volentieri scrivi pure la produzione e veniamo a trovarci veniamo a trovarti, va okay. bene? Eh? noi veniamo davvero, <ride> invitaci che noi veniamo davvero, non è uno scherzo allora, per salutarti, tanto ci vedremo presto a questo punto, ci um, apriamo le braccia e ci gormabracciamo forte forte! Va bene? Ti mandiamo un mega bacione. Ci vediamo al tuo compleanno, Ciao. ti facciamo una sorpresa. Ciao! Ciao! Ciao! Ti voglio bene! Oh anche ah, noi! Ti, noi ti mandiamo un cuoricino. Ciao! Ciao! Ciao è sempre bellissimo conoscervi e parlare con voi ma come si fa a partecipare Giada? è facilissimo Johnny, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni e noi vi aspettiamo in tantissimi ora è arrivato il momento della Bacheca, Bacheca Gormitica, Gormitica! Oggi ci scritto Valerio. Okay. Leggo la sua dedica. Sì. Per tutta la mia vita ho sempre avuto i gormiti accanto a me, in ogni momento sia bello che brutto, e anche ogni skin di un famoso videogioco che faccio e che continuerò a fare. Quando guardo gli episodi, mi sembra di tornare ai tempi della mia infanzia e per me è una grandissima fortuna che i bambini di ora non si siano mai dimenticati il nome che porta questo cartone. Vi auguro una lunga e gloriosa vita gormitica e buon lavoro con i prossimi episodi a venire. Ah, ma che carino! Grazie mille! Grazie. Guarda cosa ci ha mandato! E continuo a disegnare e fare questi... Sì, è proprio ricorda questo famosissimo gioco. È eh? molto bello. Sei brava. davvero bravo. Bravo, ci piace tanto, tanto, tanto. Giada è finito l'episodio. Dobbiamo salutare i nostri amici. Ma cosa devono fare? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Giusto, iscriversi al canale, mettere tantissimi like, like. e condividere il video perché ecco. ci sono sempre tantissime novità. Noi vi aspettiamo qua al Gormiti Show. Eh? Non mancate. Un saluto da Gianni. E Giada, ciao. ciao.